Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti, oggi parliamo di User Experience Design e Psicologia dell'utente e lo facciamo con Jacopo Pasquini che ci spiegherà come ragionare quando il nostro obiettivo è rendere memorabile l'esperienza digitale dei nostri visitatori. Ciao Jacopo e benvenuto. Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie. Allora, consulente da vent'anni di Web Marketing e User Experience Design, collabora con l'Università di Siena, docente... Eh, della 20, 24 Business School Yed Firenze Ninja Marketing e in vari master accademici co-founder di UX Boutique autore dei libri che, ti, che vedi adesso in sovraimpressione e che sono Web Usability e, per Oepri e UX Designer per Franco Angeli eh, allora Jacopo Secondo me, se ne parla tanto, non sempre correttamente. Eh, vuoi dirci tu cosa si intende per user experience e come si integra nel contesto del marketing digitale? Sì, Andrea, se ne parla tanto e, diciamo, per dei veterani, passami il termine, come noi, che veniamo in realtà anche dalla comunicazione pre-digitale, no? Io ho iniziato, come hai detto tu un po' di anni fa, All'università si parlava eh, di interazione uomo-macchina. Era questo diciamo, il pregresso metodologico della UX, poi introdotta da Norman. Eh, sostanzialmente quando definiamo l'esperienza dell'utente e in base anche a tutta eh, la mia diciamo, carriera, ai progetti che ho fatto, eh, si cerca di centrare un metodo sull'utente, quindi focalizzato su sogni e bisogni delle persone e eh, si fa mentre eh, svolgono delle attività, dei task, dei compiti mentre fanno qualcosa, pensiamo in ambito digitale eh, si informano, comprano qualcosa in un e-commerce, un prodotto oppure vogliono eh, trovare un numero di telefono eh, e lo fanno in un determinato contesto d'uso quindi la UX alla fine è lo studio che facciamo eh, delle persone mentre svolgono i loro compiti nel loro contesto d'uso. Questo provando in estrema sintesi a riassumerti. Eh, mh, adesso ti faccio un'altra domanda ancora più specifica perché... Eh, mh... Mi piacerebbe che specificassi questa differenza tra diversi acronimi che continuo a leggere anche a livello di, di, di social quando si parla di questi argomenti e così via. Allora, sono tre sostanzialmente che girano sempre, che, che spesso vengono eh, addirittura anche confusi tra di loro nel, nel modo in cui vengono utilizzati. E il primo è la, lo UI design, quindi user interface design, poi UX, user experience design, e poi adesso c'è anche il... CX, quindi customer experience design riesci a darmi una definizione dei tre e quali sono i punti di contatto ma anche i punti dove queste due strade si queste strade si dividono sì certo eh, c'è molta sovrapposizione soprattutto su customer experience e user experience in realtà il territorio tra la UI e la UX è molto definito. E in questo senso intervengono anche delle figure professionali che sono molto diverse, no? sono tre profili diversi. Quando eh, parliamo di UI design, quindi user interface design, eh, facciamo riferimento a tutto ciò che è la componente grafica, quindi la creatività, l'art direction, l'estetica, no? Sia di marca, sia tutto ciò che andiamo a introdurre come simbologia di comunicazione, come tipografia, eh, quindi è ciò che definiamo più vol volgarmente l'interfaccia, no? Quella che utilizziamo materialmente. Eh, chiaramente per avere una buona interfaccia c'è bisogno di eh, aver progettato prima l'esperienza che gli utenti faranno sull'interfaccia stessa. E questa invece è la UX, quindi l'ambito della ricerca che dobbiamo fare con gli utenti, insieme agli utenti, per tirare fuori tutti i loro obiettivi di navigazione, per, per tirare fuori tutte le loro caratteristiche. Si studiano le personas, si fanno i benchmark, eh, si producono eh, dei prototipi no, di interfaccia. Il lavoro quindi è quello di eh, provare a definire un'esperienza digitale, multi device oggi, eh, che consenta di eh, essere win-win sia dal punto di vista delle aziende che devono traguardare i loro obiettivi di business quando parliamo di un sito corporate piuttosto che di un, uno shop online, un'applicazione, un portale, anche un intranet alla fine ha degli obiettivi di business eh, o workspace eh, come oggi eh, tendiamo a chiamarli. Eh, e quindi deve essere, dicevo, win da parte delle aziende ma anche da parte degli utenti, che devono trarre il maggior, la maggiore soddisfazione nell'uso stesso. Quindi questi artefatti digitali, grazie alla UX e all'usabilità, devono essere eh, efficaci, efficienti e devono dare soddisfazione. Tra l'altro questa è la definizione di usabilità, che è una sottodisciplina della UX, se vogliamo introdurne una quarta rispetto alle tre di cui parlavamo. Eh, Nell'ambito invece della customer experience, lì saliamo, diciamo, tra virgolette di livello e ci occupiamo di un qualcosa che eh, diventa sia multi-touch point, quindi può eh, sbordare, per così dire, anche sul punto vendita, ad esempio, oppure arrivare a definire nelle eh, customer experience map, no? Quindi, è tutto ciò che andiamo a dettagliare anche con degli schemi, con dei template che si trovano facilmente anche in rete, eh, qual è la user journey e quindi tutto il percorso e il flusso di interazione che c'è tra un utente e una marca. In questo senso diventa customer experience, no? l'esperienza del consumatore che in qualche modo ci ha già scelto. È evidente che il confine può essere anche molto labile. Poi troverai in rete dei thread infiniti di puristi che giustamente anche aggiungono definizioni su definizioni e possiamo separarle. Noi, per semplicità, visto che siamo uno studio e ci occupiamo e lo abbiamo nel DNA di user experience, ci limitiamo a quello e siamo iperverticali UX e UI. Eh, ovviamente quando un brand ci richiede un intervento di riprogettazione della propria esperienza eh, introduciamo anche delle tecniche più estese no, di customer experience. Quindi in questo senso sono tre dinamiche eh, molto vicine che devono dialogare tra loro e riescono a garantire migliori risultati quando ovviamente c'è un allineamento che parte dalla customer experience diventa un brief di user experience e alla fine emerge per così dire il design in senso stretto nella user interface quindi eh, i ruoli come ti dicevo sono anche, anche diversi tra loro e chiaramente eh, c'è bisogno, oltre che di un'integrazione tra queste tre discipline, c'è bisogno di padroneggiarle molto, quindi eh, i migliori risultati nei progetti si ottengono quando c'è già eh, sia un ehm, diciamo, territorio eh, favorevole no? per accogliere anche una fase di analisi abbastanza sostenuta all'inizio e poi c'è anche una contaminazione di questi ruoli, perché... Ehm, la figura del consulente di UX eh, o eh, di il customer experience manager no chiamiamolo come vogliamo il customer experience consultant eh, sono spesso considerate anche molto di impostazione strategica in realtà sono anche figure operative per cui eh, funziona tanto il meccanismo quando c'è anche all'interno dell'azienda eh, una figura che parla lo stesso linguaggio e a quel punto scatta la contaminazione di cui ti parlavo, è stato chiarissimo: assolutamente. Ehm, guarda, io parlavo eh, qualche intervista fa, parlato, parlavo con Corlandini. Ehm, eh, siamo giunti comunque alla conclusione che una, molto del nostro lavoro che è incentrato proprio sul, sull'ottimizzare l'esperienza anche nel mio caso dei, degli utenti all'interno di un sito web eh, c'è una grossa componente di, di, di, di esperienza e professionalità che magari abbiamo costruito negli anni studiando, facendo test e roba del genere, ma c'è anche una componente di tipo caratteriale no? cioè il, nostro, il, no, il nostro approccio e la nostra magari sensibilità nel cercare di capire le altre persone ha aiutato probabilmente anche a specializzare così tanto secondo te che competenza deve avere chi si occupa di x design per sviluppare anche, possiamo dire una sensibilità nei confronti della comunicazione visiva e quale percorso è necessario secondo te per intraprendere una professione che è così specifica allora intanto andrea torno un passo leggermente indietro rispetto alla domanda perché purtroppo su linkedin soprattutto continuo a vedere delle job anche di aziende strutturate che cercano UX slash UI designer. Quindi eh, abbiamo definito prima i vari ruoli, però la tua domanda penso sia riferita a quando stiamo cercando uno UX designer vero, ok? Quindi escludiamo per un attimo la parte di UI, giusto per, per chiarezza. Eh, che in realtà comunque deve essere una componente anche dello UX designer. È qui che si scatenano spesso un po' dei, delle distonie, no? Nel, soprattutto nelle aziende, più che nei professional che hanno ben chiaro i ruoli eh, dei quali hanno bisogno nelle agenzie e negli studi per portare a termine progetti. Quindi per risponderti, uno UX designer è sicuramente una figura che ha delle competenze forti di eh, user research, per cui eh, tutto ciò che è il mondo della psicologia cognitiva, dell'ergonomia cognitiva, deve essere la base eh, culturale dalla quale eh, deve provenire. Eh, in realtà questo che ti ho appena detto spesso non è vero, perché io conosco dei bravissimi UI designer che poi sono diventati UX designer, mm. quindi hanno colmato diciamo, questa parte di user research, che è appunto quella della ricerca con gli utenti e per gli utenti, insieme agli utenti. Eh, e quindi, eh, alla fine, quello che, che serve oltre a questa base psicologica e a questa sensibilità, come dicevi anche tu, vel, verso l'estetica, no? quindi verso i trend di digital design, verso tutto ciò che è eh, look and feel, tutto ciò che è anche tone of voice, perché non ci scordiamo, che gran parte della comunicazione oggi si parla molto di UX writing, ho visto che hai fatto un'intervista anche a Serena, Serena Giust che è un'amica, saluto eh, saluto anche Luca che è un amico anche Luca, quindi eh, scusate la parentesi eh, per cui ecco, gran parte del, della comunicazione digitale passa anche dallo UX writing, quindi dalla componente di eh, scrittura persuasiva e in ogni caso tutte le eh, discipline che ovviamente conosci benissimo anche tu eh, sul lato del copy, no? Eh, per cui c'è anche questo aspetto nello UX designer. Eh, deve saperne tantissimo di architettura informativa, quindi eh, tant'è che esiste una professione dedicata che è l'architetto delle informazioni che fa soltanto questo, quindi tassonomie, naming, gerarchie, si occupa detta male di organizzare il labeling system nel menu di navigazione, ma in realtà fa molto, molto di più. Categorizza, organizza, crea delle strutture anche a livello cognitivo eh, per la trovabilità no, delle informazioni, pensiamo in grandi portali, eh, certo. in grandi e-commerce anche, no? eh, Si occupa di tutta la parte di search, non solo vocal, come oggi è molto in trend, ma ovviamente anche la search classica, quindi sulla raggiungibilità del, del contenuto. E, sicuramente è una figura, lo UX designer, che deve saperne di interaction design, quindi del design dell'interazione, i wireflow, quindi andare a definire tutti i flussi e tutti gli use case che ci sono, i casi d'uso, no? quando mettiamo a terra un progetto dobbiamo avere i requisiti di business e dobbiamo sapere tutte le varie cosiddette user stories per andare a mappare i vari comportamenti dandone una priorità ovviamente mm -hmm. lo UX designer fa le survey, fa i questionari imposta tutto ciò che è il data driven design, è una figura che sta diventando molto analitica penso anche a tutto il click tracking come aspetto da monitorare noi facciamo i test di usabilità che sono ovviamente il cuore della ricerca con gli utenti e lo facciamo con attrezzatura eye tracking, quindi deve avere anche una componente tecnologica no? per dominare eh, queste forme che ormai sono diventate di prassi, no? come appunto tracking. Eh, si ferma come lavoro eh, al, ai wireframe. Cosa sono i wireframe? Sono i prototipi eh, delle pagine web o di un'applicazione, sono gli schemi di pagina, sono delle bozze. Non necessariamente eh, arriva oltre, può creare... Dei prototipi interattivi navigabili, quindi può mettere a disposizione del suo cliente un link per simulare una navigazione di questi prototipi e passa la palla all'interface designer quando eh, diciamo consegna un pacchetto di deliverable entrato su, su tutta la fase di analisi e di concept, che, eh, della quale un po' ti ho accennato, e lo user interface designer veste, per così dire, gli dà un abito, gli, gli, gli crea una, eh, partendo da delle mood board e da dei concept grafici, gli dà tutta l'estetica, quindi la componente visuale e visiva. Eh, si interfaccia, come ti dicevo, anche con gli specialisti, con gli UX writer, si interfaccia con il business, quindi con il cliente, con il brand che ha commissionato il lavoro, e si interfaccia anche con l'IT, perché non ci scordiamo che i cari amici che magari qualcuno ci sta ascoltando stanno diventando per quello che vediamo noi anche molto più collaborativi, no? Cioè, stiamo, capendo tutti, sì, stiamo capendo tutti che se mettiamo a terra un progetto lo mette tutto il team, quindi più che imporre dei vincoli il gioco è trovare delle soluzioni sia sulle piattaforme sia delle soluzioni più tecniche. Per, eh, accontentare un po' tutti. ecco, Quindi eh, dialoga e, e, e alla fine, come piace dire a me, è un po' un lavoro da, da mediatore, se ci pensi. Sì, sì effettivamente. Perché è, è un mediatore tra gli utenti e, e i brand, quindi fa un po' da portavoce e, e trova un giusto equilibrio un giusto bilanciamento. I risultati fantastici di alcuni progetti che abbiamo fatto noi, li abbiamo ottenuti quando all'interno dell'azienda c'era una figura molto simile alla nostra, quindi riuscivamo a, a dialogare, ad avere degli insight da parte sua e a trasformarli poi in qualcosa di, di concreto. Per cui c'è tantissima richiesta oggi, ci sono molti percorsi anche di formazione, accademici o privati, ci sono vari libri, che si possono leggere tanti book eh, mi dispiace un po che stia diventando il nuovo modo di definire la realizzazione dei siti web per molte agenzie no ormai non c'è più realizzazione siti web e commerce c'è cioè ux sì. eh, in realtà si parla di ux quando vengono coinvolte le persone nel processo con tecniche di co design di coprogettazione o comunque di ricerca sugli utenti quindi questo è un po', diciamo, un punto da sottolineare. Sì, è, è un po' il percorso che hanno fatto tutti, tutti i nomi delle, delle attività, delle discipline che sono, diventano di uso comune. Man mano che diventano... Acquistano un minimo di, di notorietà, poi dopo se ne appropriano tutti. Succede... Sto vedendo le seconde euro Marketing, è successo con la SEO. Chiunque fa, a un certo punto fa SEO, indipendentemente dal fatto che la faccia veramente o meno, ma comunque in generale eh, Prendiamolo come una cosa positiva, dai, vuol dire che comunque è, è, esatto. è noto la cosa, poi comunque la professionalità esce. E, a, a proposito di questo, ti chiedo, e te lo devo chiedere mettendomi nei panni di un eventuale imprenditore, ma eh, Jacopo, qua, quanto rende e come la misuriamo questo effetto della UX? <ride> allora, eh, la buona notizia è che sul digitale, questo non solo nel nostro mestiere, ma in tutti i mestieri che riguardano la strategia digitale, no? la declinazione dei vari canali, un click equivale a un click. Quindi su questo non ci piove, no? Per cui abbiamo strumenti di misurazione fortissimi da i soliti analytics, eh, che, soliti non per snobbare, perché sono strumenti potentissimi ovviamente, a strumenti che vanno a misurare la sentiment delle applicazioni, ad esempio delle recensioni lasciate negli store. Quindi, ci permettono di fare quello che ti accennavo prima, data-driven design, cioè prendere delle scelte di design basate su dei dati quantitativi. Eh, ci sono quindi una serie di strumenti attivabili in maniera abbastanza eh, fattibile, quindi senza troppi tecnicismi e che da un lato eh, ti danno la direzione della rotta che stai intraprendendo, dall'altro ti permettono di segnare dei KPI iniziali al progetto e poi di vedere il monitoraggio e il rendimento. Eh, I KPI che possiamo introdurre sono i KPI digitali, quindi anche molto semplici perché no, eh, dai più noti tassi di conversione a numero di visite oppure se si tratta di una rivista online per esempio al tempo di permanenza in pagina o alla numerosità di pagine consultate, no? eh, di volta in volta cambia per le applicazioni leggermente diverso, sugli e-commerce sono le metriche dell'e-commerce. Un, in, un intervento di UX sicuramente avrà un impatto misurabile. Eh, ovviamente rispetto a fare eh, diciamo una progettazione vecchia maniera, diciamo così, waterfall, dove non ci sono cicli di interazione e iterazione, dove... Si, deve si devono traguardare tempi e budget, sulla UX c'è bisogno un po' più di tempo e di budget. Però sono tutte delle forme di investimento, diciamo noi, perché se nel breve è vero che ti serve un po' più di tempo, un po' più di budget, per pagare le giornate uomo dei tuoi consulenti, sì. sicuramente dal momento del go live avrai un, un recupero e un incremento che sarà esponenziale rispetto a fare diciamo eh, un po' di testa tua o, o, oppure seguire pedissequamente le indicazioni dei vari guru o comunque dei, dei vari designer che ci sono magari anche bravi ma che eh, non mettono eh, in campo queste tecniche che invece ti consentono di prevalidare le tue intuizioni di design okay? certo. quindi eh, è un po' un trade off che tutti gli imprenditori che ci provano per la prima volta, poi da quel momento in poi non, non smettono più perché giustamente capiscono e ne apprezzano il, il rendimento. Ci troviamo in un, in un momento storico che è sicuramente sfidante per tutti. E io dico sempre: le emozioni sono la penna della memoria, no? E in questo periodo di emozioni ne stiamo, ne stiamo vivendo. Il, il problema è che, è che questo, questo ci porta ad essere talmente vigili su qualsiasi stonatura no? che ci capita di incontrare durante il percorso, anche online, naturalmente. <coughs> e, e quindi magari anche come la comunicazione avviene online, a livello anche di user experience, uh, ha un impatto su come noi percepiamo un brand. Secondo te che ruolo ha la user experience in questo periodo specifico di pandemia? Eh, ha un ruolo importantissimo e non, non lo dico perché lavoriamo in questo settore ma perché mi confronto quotidianamente con tanti professionisti come me no? che eh, fanno parte un po' della community del, del mondo UX eh, noi eh, ci stanno chiamando in realtà eh, tantissime aziende che eh, affrontavano il digitale in una maniera un po' anche sospetta no? sono dovuti per necessità si sono ritrovati in casa e, e hanno dovuto per i bisogni primari di Maslow, per capirci, <ride> eh, hanno trovato il digitale l'unica forma per soddisfare questi bisogni e quindi facendo uno più uno hanno capito che intanto il digitale non è un qualcosa eh, che è diciamo di secondo piano ma può essere molto strategico anche per i loro brand. Eh, la richiesta più frequente in realtà sono due richieste più frequenti. La prima è ripensare completamente l'esperienza di una marca sui vari touch point digitali eh, per essere rilevante da questo momento in poi a livello di comunicazione, tornando alla tua domanda e a livello anche di marketing digitale come essere rilevanti per, per il pubblico. No? Lo abbiamo visto anche... Da, dal tipo di commercial che stanno girando in tv, gli spot che ormai sono diventati davvero anche tutti uguali. All'inizio potevano avere un certo appeal, gio giocando tantissimo sulle emozioni, no? che accendiamo mm. anche tu, e, e adesso stanno diventando un po', no? eh, Un qualcosa eh, al quale ci siamo abituati, bisogna spostarci su altro. Questo altro è un qualcosa da trovare insieme, consulenti e brand e, e, e per farlo bisogna coinvolgere le persone, quindi trovare sia delle nuove modalità di linguaggio, di comunicazione e, e trovare anche degli spazi nell'immaginario collettivo che oggi è cambiato tantissimo e per farlo eh, c'è bisogno di un lavoro sia di introspezione nelle aziende però bisogna avere una fortissima propensione all'ascolto. La UX in questa è fantastica perché ovviamente è, è una disciplina che si basa sull'ascolto delle persone. Quindi eh, tanti spunti o, o, o anche piccole variazioni che possiamo fare. Eh, non pensiamo sempre il ripensamento complessivo e qui è la seconda richiesta. Cioè che tipo di intervento potrei fare domani? Okay? Quali sono le tre cose che devo fare domattina okay? per eh, affrontare da adesso in poi il, il mercato con la mia presenza digitale e ci, sono, ci sono varie cose, ecco, quindi eh, da alcuni strumenti da attivare, qui entriamo nell'ambito del marketing digitale, a degli interventi più specifici sull'interfaccia oppure pensare delle iniziative, delle attività spot, penso a delle campagne, dei mini siti o quant'altro che hanno, sì, magari una finalità di, boh, la sparo, lead generation, o comunque le, le solite cose, diciamo così, però con una nuova valenza per chi ci sta ascoltando. Quindi eh, stiamo rispondendo, insomma, ai vari brand con questo tipo di approccio. E effettivamente, visti anche un paio di, di recenti casi, può essere un approccio che funziona. Si estende ovviamente anche al di là della UX, perché è comunque un qualcosa che parte dall'audit e quindi in questo caso serve forte collaborazione, per esempio con i CRM, tutta la struttura no, che eh, governa le grandi aziende. Stiamo parlando sempre di grandi aziende. Ovviamente la UX non può fare magie, non può reinventarti un business, se sei una piccola o media impresa e ti trovi in un settore che in questo momento è davvero svantaggiato, eh, lì eh, riusciamo a, ad arrivare a portarti fino a un certo punto, poi eh, purtroppo ecco, la bacchetta magica no, non ce l'abbiamo, né noi né altri professionisti che si occupano in generale di marketing e di comunicazione. Però aumentare questo tipo di, di sensibilità sicuramente fa bene alle aziende e fa bene alle persone. Io mi occupo da, da tanti anni di e-commerce, eh, ok. quello di cui mi sono accorto negli ultimi tempi è che stanno cambiando profondamente quelli che erano magari dei paradigmi comunicativi validi proprio fino, fino a qualche mese fa, sono proprio cambiati gli utenti, adesso una cosa di cui mi sono accorto è che ho, notato un aumento dei problemi a livello di navigazione che non sono tanto dati da, da, dei difetti di per sé del, degli e-commerce stessi che sto curando, ma del tipo di utente che si sta approcciando a questa. Online che fino a ieri non c'era quindi gente che non ha, mai, non ha mai acquistato online anche davanti a quelle che sono le convenzioni più banali di settore no? di, di, il, me, il hamburger menu per farti capire una la cosa più semplice che mi viene in mente si trova in difficoltà no? quindi è, è vero che da questo punto di vista siamo noi che dobbiamo riuscire a, nuovamente a dialogare con questa nuova fetta di pubblico, altre cose che ho notato che magari ci sono delle, delle ansie delle necessità di rassicurazione che prima non, non erano così evidenti no? Secondo te, da questo punto di vista, quali sono gli errori di usabilità più frequenti che stai vedendo adesso negli e-commerce? Eh, qui, Andrea, eh, in realtà sono errori anche pre-covid, pre no? per cui ah, okay. ce li portiamo dietro da, da prima, dando per scontato che eh, un e-commerce che viene rilasciato ora, in teoria, dovrebbe essere già a posto da, dal punto di vista dell'usabilità. Quello che vediamo adesso, ovviamente, è... Eh, il trend fortissimo del, de, degli accessi e del mobile shopping che ovviamente non ti sto raccontando niente di nuovo ma che in questi ultimi diciamo mesi tutti noi siamo stati abituati per necessità appunto come ti accennavo ad acquistare anche prodotti eh, diciamo banali, no? di, di largo consumo, su e-commerce che, eh, boh, ma mi posso fidare, quindi tutti gli elementi di trust, ma chi sono questi? Quello è un aggancio forte, cioè fornire all'utente tutte le rassicurazioni sui pagamenti non è mai troppo, soprattutto nei momenti sensibili, dal carrello in poi fino al checkout. E quindi questo sicuramente, siamo un popolo molto sensibile alla transazione, no? quando ci stacchiamo il denaro virtualmente con una carta o anche alla cassa con il contante, c'è sempre l'attimo di... No? Quindi soprattutto su mobile vedo dei fine tuning che potrebbero essere molto molto migliorativi. Tantissimi e-commerce continuano a non avere l'acquista come ospite e quindi purtroppo... Questo non lo dico io, ma lo dicono le statistiche. È ovviamente un grande problema per chi non lo mette a disposizione, magari ha fatto i suoi ragionamenti. No? E quindi sono arrivati anche con difficoltà, e con a questo tipo di scelte. Ma eh, è chiaro che è un ostacolo da superare. No? Sappiamo benissimo che ogni campo in più che mettiamo in un form disincentiva la conversion figuriamoci su un, un acquisto che so già che farò spot eh, soprattutto in questo momento e non ci tornerò mai più non è amazon non è ebay quindi eh, lì noto e denoto insomma un po' di margine di miglioramento eh, l'altro aspetto direi sicuramente la, tornando al tema dell'architettura informativa soprattutto in e-commerce che hanno tantissimi prodotti a catalogo eh, si continuano a vedere organizzazioni di, di menu che parlano il lessico dell'azienda e non parlano come invece gli utenti hanno in mente le keyword no? questo ovviamente si scontra tantissimo anche con Problemi SEO, eccetera, eccetera. Però eh, molto spesso, almeno diciamo in alcuni eh, importanti punti, i titoli, o pensiamo ai titoli delle selling page del titolo prodotto, no? o comunque nella listing di categoria, lì possiamo aiutare molto gli utenti fornendo per esempio delle didascalie, soprattutto su e-commerce, molto di settore o molto, molto tecnici. Quindi Sotto questo punto di vista un intervento magari di architettura può migliorare tantissimo eh, l'esperienza degli utenti e garantire anche un, un acquisto successivo al primo. Quindi me ne ha chiesti tre, credo questi tre penso sono i più importanti. Sì, sì. Ehm... Adesso mi ricollego, poi hai eh, detto tre, ma eh, passo, passo alla, alla, domanda, alla domanda che stavo aspettando da tempo. Perché devi sapere che con tutti gli ospiti mi diverto a carpire delle dritte subito applicabili. Ah, ok. E preparati, che tocca anche a te, eh, non ti puoi sottrarre. Tra <ride> l'altro, so che eh, lavori con delle aziende molto note, quindi di conseguenza hai avuto sicuramente esperienze con, con situazioni eh, con ampio pubblico che ti hanno potuto dare dei disconti di un certo tipo. Mi piacerebbe proprio che mi dicessi, visto che hai nominato il numero 3, tre interventi okay. <ride> che ti è capitato di applicare, e, o suggerire anche mh, ai tuoi clienti e che hanno migliorato uh, l'esperienza degli utenti o anche proprio il tasso di conversione dell'e-commerce. Cioè qualcosa che mi immagino chi ci sta ascoltando possa dire ok, lo, adesso magari la provo, la metto in test. Ok, solo sugli e commerce o anche in generale eh, su oh, applicazioni? digitale. Sul digitale, quindi, ok. Allora, la prima che, che mi viene in mente è un intervento su un intranet, quindi, diciamo, stiamo fuori dal tema vendita, eh, dove c'era bisogno di mh, eh, migliorare l'esperienza del, della ricerca dei cognomi dei colleghi. Quindi è una richiesta anche, tutto sommato, semplice, perché... Ehm, era stato fatto un calcolo del, di quanti secondi al giorno i, i vari impiegati di quell'azienda eh, spendevano di tempo per trovare il nome, quindi il numero di telefono all'interno di un collega. E questo era, diciamo, prima dell'intervento. Dopo l'intervento di design, che è stato tutto sommato relativamente semplice, è stato messo in test. Eh, e quant'altro, eh, si sono ridotti eh, di circa la metà le tempistiche per trovare eh, il, il cognome del collega e questo ricalcolato e rispalmato sul numero di tutti i dipendenti ha liberato eh, circa 50 FTE in un anno. Quindi a livello economico, eh, perché sì, il tempo sì. speso dall'impiegato poteva essere speso per lavorare, no? non nella ricerca del nome, ma... E quindi è un intervento, questo mi piace sempre eh, ricordarlo, perché la UX ci aiuta a, a livello economico anche in questo senso. No? Quindi eh, ovviamente non porta un incremento di fatturato, ma in realtà lo porta, perché in ogni caso è, è un risparmio di, di tempo di FTE. Eh, un altro che mi può venire in mente è stato un po' paradossale, perché era un intervento su una... Eh, landing quindi già esistente c'era era stata quindi c'era la landing online e poi c'era una landing eh, nuova non disegnata da noi noi eh, eravamo diciamo i, i validatori dovevamo fare dei test online e abbiamo messo in atto insomma un po di, di strumenti nostri quindi dei tool per eh, degli abitest veloci online poi magari ti posso dare anche i link così le metti a disposizione degli utenti dei tuoi ascoltatori scusami ormai utente ce l'ho utenti, utenti sono scusate, così va benissimo scusate, ok scusatemi anzi voi che ascoltate eh, parentesi qualcuno potrebbe dire gli utenti non esistono non esistono le persone ok delle persone che ci stanno ascoltando <ride> ultimamente eh, e quindi da questa validazione, te la faccio breve, grazie a questa validazione abbiamo visto che la vecchia versione performava meglio. Per cui... <ride> ma, me, ma meglio di tanto anche, ma meglio di tanto. E quindi la UX può essere anche un salvataggio, no? Questo, tornando al tema di prima, non sempre tutto ciò che è nuovo... È più performante potrebbe essere peggiorativo in alcuni casi quindi noi consigliamo sempre e lo facciamo anche su quello che eh, produciamo noi disegniamo noi ci auto analizziamo in qualche modo e lo facciamo magari in forma veloce nei progetti che non lo prevedono per essere certi noi stessi che quando andiamo sui numeri dei grandissimi eh, clienti anche e soprattutto eh, dei pixel spostati possono generare o non generare una percentuale di fatturato. Eh, quanti erano, tre? Eh, tre, sì okay. eh, un altro intervento interessante è stato su ok, eh, vengo nel tuo mondo dell'e-commerce mm. c'era un, un grande cliente che aveva necessità di fare eh, un lavoro solo sul checkout quindi dal carrello fino all'exit page la thank you page chiamiamola come vogliamo e, era un multi... Step quindi erano circa 5 pagine, come sai c'è molta diatriba tra eh, è meglio multipage o single page. In quel caso abbiamo fatto delle sessioni di co-design con il cliente e abbiamo eh, disegnato una single page eh, che racchiudeva in pratica tutte le informazioni del, dei quattro step ma ne escludeva alcune quindi era un attimo più, più snella e, ed era eh, ovviamente 100% eh, su mobile come focus poi è stata spalmata anche desktop quindi grazie al co-design che abbiamo fatto con il cliente, nostro committente e con gli utilizzatori finali ehm, siamo passati a, a questa single page che ha dato dei risultati fantastici. Abbiamo cambiato anche il paradigma iniziale eh, perché eh, arrivati a carrello, eh, la prima cosa dopo il ok paga, non ricordo la label esatta, ma lo step successivo al carrello, eh, abbiamo introdotto la richiesta di inserire la password. Dalla password gli utenti eh, che erano loggati e avevano già lasciato tutte le informazioni, switchavano verso il, il fondo del funnel, gli altri con una query a database per capire se c'era già, se era quindi un email registrato o no, se non è registrato, iniziava il processo di registrazione, eccetera. Visto che è un e-commerce di acquisti ricorrenti, ma molti utenti non sempre sono loggati, questo ha consentito un, un grande eh, risultato. Sarebbe ovviamente sconsigliata in tutti gli e-commerce nel quale eh, la maggior parte degli acquisti è fatta da nuovi utenti, no? perché sarebbe un po' più disincentivante, soprattutto nella parte iniziale del, del, del processo. Sì, sì, eh, infatti il, il discorso l'hai giustamente accennato tu, anche del, del checkout one page multistep, dipende. Non esiste, non esiste un vincitore, esiste il, il settore in cui tu ti trovi, l'abitudine d'acquisto del tipo di utente, il fatto che il, sia un utente di ritorno più spesso o meno. c'è tutta una serie di elementi che chiaramente intervengono nel cercare di capire qual è la risposta più semplice, che poi la, eh, porta alla fluidità cognitiva nel processo, eh, quello, eh, quello è quello lo scopo sostanzialmente. E... Guarda, è stato, è stato un piacere parlare con te, eh, sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utilissime le informazioni che hai condiviso. Prima di salutarci ti chiedo, come possiamo rimanere in contatto con te Jacopo? Allora, sicuramente il canale migliore è LinkedIn, quindi mi trovate con il mio nome e cognome Jacopo Pasquini e poi eh, il nostro sito web è ux.boutique quindi assolutamente vi aspetto e volentieri ne possiamo parlare. Chiudo con, Andrea, un, un, una mini clip finale, perché spesso ci chiedono qual è il segreto, come si fa, ma dici tre trucchi. Il trucco è che non c'è il trucco, ma questa è, è la vera verità, perché la, la bravura dello UX designer è adattare su quel progetto il bagaglio di tecniche che ha, e anche a parità di richiesta, devo ripensare la mia applicazione, la devo fare da zero, devo sistemare l'e-commerce, ogni volta bisogna tararla e fasarla su il nostro metodo di lavoro, su quel progetto concreto. Quindi questo è il grosso del nostro lavoro, dedizione ogni volta, a mettersi lì, parlare tanto con il cliente e provare ad accontentare tutti. Ti ringrazio per questa informazione aggiuntiva che assolutamente condivido al 100%. In, in generale dovrebbe essere sempre l'approccio questo, no? No, no. riuscire a, a personalizzare e non parlare sempre di best practice perché chiaramente quello che ci dobbiamo chiedere è perché è, stata, è nata quella best practice ma non prenderla e rimetterla esatto. all'interno dei nostri progetti. Bene Jacopo, ti, ti faccio un mega abbraccio virtuale, grazie ancora. È con te che hai guardato fino alla fine, l'appuntamento è alla prossima intervista. Se ti è piaciuto il video, iscriviti subito al canale e non ti perdi nemmeno un aggiornamento sulle migliori informazioni di web marketing e psicologia digitale che puoi trovare online. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Ciao Andrea.